Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case. Voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e visi amici. Considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pezzo di pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna senza capelli e senza nome. Senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo, come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato. Vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore. Stando a casa, andando per via, coricandovi, alzandovi, ripetetele ai vostri figli. O vi si spaccia a casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso da voi.